Eh, Presidente, naturalmente il voto è favorevole è un massimo emendamento che è stato eh... Consigliere ordine del giorno numero uno Scusi Presidente eh, l'ordine del giorno eh, prevede proprio quello che eh, c'è stato già copiato e incollato posso azzardare a dire dal, dall'opposizione nell'ordine del giorno colletto poco fa, è un ordine del giorno che prende un impegno eh, politico di prevedere un allargamento della disponibilità di bilancio al fine di garantire mh, più eh, quanto più possibile le richieste che arriveranno il momento in cui saranno aperte le liste ripeto, liste che non vengono aperte da 14 anni abbiamo una previsione eh, dei numeri eh, che ci aspettiamo, ma eh, naturalmente finché non è chiuso tutto l'iter non possiamo avere un numero ben definito e quindi al termine di questo eh, procedimento mh, prevederemo sicuramente un adeguamento delle cifre di bilancio destinate al servizio. Abbiamo già, ripeto, aumentato il budget disponibile di un milione e mezzo, quindi abbiamo previsto nei prossimi due anni 10 milioni di euro. Abbiamo già preso un impegno con eh, la Giunta. Eh, di eh, allargare il budget disponibile, eh, più tardi interverrà eh, l'assessore sì, ehm, per chiarire questo, questo impegno, naturalmente il voto è favorevole.